Cecilia Rodriguez rifatta, striscia la notizia smaschera l'Argentina. Cecilia Rodriguez è rifatta, striscia la notizia mostra la trasformazione dell'Argentina. Anche la sorella di Belen non è rimasta immune al fascino del bisturi. Cecilia Rodriguez ha fatto ricorso negli anni passati alla chirurgia estetica per ricorrere a due zone critiche del suo corpo, il décolleté e il naso. A farlo sapere è striscia la notizia che, nella popolare rubrica Fatti e rifatti, ha analizzato la trasformazione dell'Argentina. In realtà la concorrente del grande fratello Vip non ha mai nascosto di aver aumentato il décolleté, pratica tra l'altro assai comune nel mondo dello spettacolo. Lo ha fatto in primis per se stessa e poi per il suo lavoro di modella, che richiede dei canoni fisici ben precisi. Grazie a una terza abbondante, la più piccola dei Rodriguez si piace di più e a meno complessi. Ma, stando al tg satirico di Antonio Ricci, Cecu avrebbe ritoccato pure il naso, che oggi appare più sottile e meno pronunciato di un tempo. Cosa si è rifatta Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen?. Fino ad oggi la diretta interessata non ha mai confermato questo ipotetico secondo intervento chirurgico, la differenza è solo dovuta ad un cambiamento d'età. Del resto Cecilia è cambiata molto rispetto a quando è venuta in Italia qualche anno fa, quando aveva appena compiuto la maggiore età. Un cambiamento dovuto al passare del tempo oggi a 27 anni ma anche al dimagrimento. Negli ultimi anni la ragazza ha cominciato a seguire un regime alimentare più sano e genuino che le ha permesso di perdere chili in eccesso. Cosa si è rifatta Belen Rodriguez, la sorella di Cecilia?. Cosa ha invece ritoccato Belen?. L'ex moglie di Stefano De Martino ha ammesso di essersi sottoposta a un intervento per aumentare il décolleté a 21 anni. Successivamente ha fatto uso di botox per la pelle e di qualche punturina di botolino in viso.